inizia malissimo hanno tolto i 5 milioni di euro che erano riservate alle famiglie per il caro bollette quelle risorse che avevamo messo in campo appena tre settimane fa dopo un ostruzionismo duro giorni e settimane di battaglie una giunta vergognosa fa un atto vergognoso quello di arrivare al bilancio e togliere 5 milioni di euro alle famiglie peraltro con una dicitura sono revocati gli stanziamenti delle leggi regionali che avevano autorizzato senza indicare a chi si rivolge, quanto si toglie e come si toglie. Ecco, è davvero molto grave che si porti un bilancio, lo si fa discutere in appena 48 ore, si nasconde tutto a tutti alle parti sociali, alle parti datoriali, alle associazioni di categoria e si tolgono 5 milioni di euro per il caro bollette per le famiglie.